Sì, Presidente, grazie. Purtroppo non riuscivo a intervenire per via del tablet. Allora dobbiamo consegnare il voto contrario, purtroppo, a questo ordine del giorno perché eh, vi è stato uno studio anni fa eh, sul supporto appunto, elettrico eh, per eh, appunto, i vetturini, eh, supporto che chiaramente non era stato poi diciamo, reso idoneo da, eh, da degli studi insomma, scientifici e anche da... Eh, medici veterinari che comunque hanno ritenuto questo supporto non idoneo anzi forse dannoso e anche eh, diciamo problematico poi perché eh, potrebbe insomma creare danni eh, invece che benefici perciò avendo comunque seguito questo progetto anni fa eh, chiaramente non possiamo accogliere questo ordine del giorno, comunque eh, diciamo eh, come dire, comprensibile nel, nel merito, ma purtroppo non attuabile nella, nella fase poi eventuale concreta. Perciò il nostro voto sarà contrario. Grazie Presidente.